Io, Sol, Lord dei Solark, custode del cuore, ti concedo l'accesso al Tempio dell'Eterno Equilibrio. Proteggerò il cuore del Titano a qualunque costo. Non ti permetterò mai di scatenare il tuo caos su Gorm. Oh! Il Lord del Fuoco è stato bravo. Ora ho guadagnato il tempo necessario per attivare il protocollo di dispersione del cuore del Titano. Quale protocollo? Sono sempre state queste le regole, Lord del Caos, ma tu non le hai mai volute imparare! Oh! No, no, no, no, no, no!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 gar